Venditalia 2018 è il turno di Cremeo Espresso, il brand di Caffè Trinca SRL e ci troviamo in compagnia di Giuseppe Trinca, il suo amministratore. Buongiorno Giuseppe e bentornato dinanzi agli schermi di BeninTv.it Buongiorno a tutti, eh, piacere essere presente a questa manifestazione, eh, ripetuta negli anni, siamo sempre stati presenti, quest'anno ci proponiamo con eh, per presentare delle nuove novità e... e ora io ti interrompo perché prima ancora devo chiederti noi ci siamo incontrati a ost 2017 sono passati circa otto mesi che cosa è accaduto in questi otto mesi eh, tanta roba <ride> tanta roba abbiamo eh, implementato le linee di produzione ci siamo dovuti strutturare per la crescita del mercato, il brand è presente ormai è radicalizzato in tutta Italia quindi abbiamo dovuto strutturare un po' il tutto, stiamo presentando tante nuove linee dai solubili al caffè, e siamo andati anche noi sul compostabile, abbiamo presentato la cialda compostabile e delle nuove linee di solubili con tante tante novità. Novità a cominciare dal tuo stand che è sempre più elegante, un bianco nero eh, con tante persone che interagiscono con i tuoi collaboratori, con i prodotti che realizzate in prima vista e delle bellissime standiste che distribuiscono dei campioni al di fuori dello stand eh, diciamo che c'è stata anche qui un'evoluzione, no? Sì, abbiamo rivisitato tutto il nostro stile, da, da quello che è il packaging a quello che è, abbiamo assunto un'agenzia pubblicitaria che cura tutto quello che è il nostro marchio, il nostro brand e cerchiamo di presentarla meglio, anche perché il nostro cartone ha un appeal molto, molto particolare e ci teniamo che la nostra immagine sia sempre in prima linea. Giuseppe voi vi trovate a Palermo e diffondete il prodotto in Sicilia, nella parte bassa dell'Italia e vi state espandendo in modo sempre più capillare in tutta Italia. Possiamo dire che ormai il marchio Cremeo è una realtà, è una certezza per il caffè in più formati, però... Per chi non ha ancora avuto modo di incontrare sulla propria strada un agente eh, di Cremeo Trinca e vuole maggiori informazioni senza alcun impegno, qual è l'indirizzo di posta elettronica al quale scrivere per avere maggiori informazioni? Potete scriverci a infochiocciolacaffecremeo.it, sarete subito contattati da un nostro agente che vi verrà sicuramente a trovare e proporre le nostre linee. Bene, grazie e allora saluto a tutti loro che sono dall'altra parte e che certamente in qualche modo troveranno interessante riuscire a entrare in contatto con voi. Grazie arrivederci. Noi continuiamo, c'è tantissimo altro da mostrarvi, Venditalia 2018 non è ancora terminata.